Il fatto di Marcotti sulle fonti TV, eh, appuntamento settimanale nel nostro palinsesto con Giancarlo Marcotti. Buongiorno Giancarlo, bentrovato. Buongiorno a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori Allora prima di andare a vedere quali sono le questioni che abbiamo evidenziato la prima è quella che vediamo già in sovrimpressione cioè parleremo molto di inflazione a partire da quella italiana eh, e adesso ci arriviamo non solo di quella italiana ti chiedo come è stata questa settimana post elezioni ti sei un po' ripreso o, o stai ancora macinando commenti, riflessioni insomma immagino che non ci si fermi mai Esatto, hai ragione, cioè, eh, sono successe delle cose in queste elezioni e, e si cerca di capire quali possono essere gli sviluppi. Insomma. Esatto, e allora andiamo a vedere quali sono gli argomenti che tratteremo poi con varie eventuali perché si aprono sempre tantissime parentesi. Eh, nonostante poi si, si cerchi di circoscrivere gli argomenti allora il primo è questo poi l'inflazione corre ma gli, gli stipendi restano fermi in Italia vabbè insomma eh, siete stupiti io no personalmente ma eh, ne parleremo e poi ancora una triste previsione che arriva da un approfondimento della Nadef la nota di aggiornamento al DEF la ripresa solo nel 2024 forse quindi non siamo neanche sicuri che nel 2024 riprenderemo un po' con la vita economica di prima soprattutto a proposito del nostro potere d'acquisto che si è abbattuto proprio per il tema dell'inflazione e poi verso il nuovo governo questa ovviamente la questione che analizzeremo ancora oggi dopo eh, il voto eh, che ha visto insomma, vincere il centrodestra e giorgia meloni i dossier cruciali perché adesso si comincia a fare sul serio non che prima non, non si facesse sul serio ma adesso ancora di più allora giancarlo partiamo però dall'inflazione in italia abbiamo visto insomma un'inflazione che è aumentata siamo praticamente al 9% e il carrello della spesa non è stato mai così pesante in termini di eh, beni cari, di aumento dei prezzi da 40 anni, dal 1983. Beh, insomma, è preoccupante la situazione. A te? Assolutamente sì, è decisamente preoccupante. D'altronde, eh, noi pensavamo che la BCE eh, ci servisse come scudo, eh, come antinflazione, tra le varie cose dell'entrata nell'Euro e nell'Unione Europea, eh, si, così, si puntava molto sul fatto che eh, l'Europa in generale eh, era un'economia un stabile e quindi non avremmo avuto tutti quei periodi di inflazione che avevamo avuto eh, con la lira. Dimenticandoci che quando abbiamo avuto in eh, inflazione con la lira nella realtà ce l'ha avuta tutto il mondo, non è che ce l'abbiamo avuta solo noi, certo noi magari in maniera ancora più pesante, però insomma era una cosa che riguardava tutto il mondo, così come è adesso, cioè, il problema è che quando il mondo e eh, in queste situazioni è difficile eh, non eh, riuscire a sfuggire all'aumento dei prezzi che invece stiamo vedendo. Fortunatamente, attenzione, cioè, lo so che sembra un paradosso, ma l'inflazione italiana è più bassa rispetto a quella europea. Certo. Quindi, cioè, non è che dobbiamo essere felici, eh, però per lo meno non siamo tra i paesi peggiori, mentre negli anni 70 e 80 eravamo il paese che eh, aveva il, il tasso di inflazione più elevato, oggi invece siamo probabilmente tra i paesi che hanno un'inflazione. Un eh, Ecco, ridotta. una domanda più tecnica, proprio da economista mi verrebbe da dire Giancarlo, ma eh, appunto se come è nelle previsioni, poi vedremo appunto cosa eh, faranno le azioni quali effetti porteranno le banche centrali, ma insomma se in Europa l'inflazione dovesse continuare a aumentare ma è, un, è direttamente proporzionale, cioè anche i paesi che ne fanno parte vedranno aumentare o dipende invece più dall'organizzazione dall interna, cioè dalle azioni che i vari governi centrali faranno? Beh, eh, I paesi sono molto collegati tra di eh. loro, eh, quindi eh, senz'altro non possiamo non a, a subire eh, eh, così, le, le, i contraccolpi per esempio di un'economia un tedesca che può andare in crisi oppure che ha un'inflazione un superiore alla nostra. Certo. Quindi, Senz'altro è, è così. Il fatto che noi abbiamo un'inflazione più bassa in questo momento rispetto all'Europa potrebbe non essere proprio un… Cioè, da un lato è, è una notizia positiva, dall'altro lato è probabile che questo dipenda dal fatto che la nostra economia era già in rallentamento rispetto ad altre… E quindi eh, cioè, è chiaro che un'economia in rallentamento frena anche l'aumento dei prezzi, io ho visto, vabbè era il primo dato, adesso vedremo se sarà confermato, ma insomma sappiamo che se non viene confermato non viene confermato per decimi di punti, ma l'Olanda, cioè i Paesi Bassi hanno dato, hanno comunicato un dato al 17,1%. Esatto, la stima è 17,1%, sì. È un, un dato veramente allarmante. È un livello benissimo. record dal 1945 per l'Olanda. E, e insomma, e sai perfettamente, Emanuela, che certo, era nel certo. 1945 guerra quindi... mondiale. Quindi, insomma, una situazione che ci riporta a tempi che eh, insomma erano completamente diversi. Cioè, voglio dire, non, non si potrebbero neanche mettere a confronto con la situazione odierna. Esatto, c'erano bombardamenti, c'erano morti, cioè un, quindi questo, questa inflazione che eh, era cominciata ancora prima del conflitto ucraino, ma che ovviamente poi si è acuita con la questione del, dell'energia, è chiaro che è, è difficile da battere, nel senso che eh, da un lato noi eh, non Beh, vorremmo frenare questa inflazione, attenzione che eh, io ho fatto adesso, non, non per fare una pubblicità o un mio video, ma insomma ho fatto un video che ho in, intitolato appunto inflazione o recessione, cioè eh, dobbiamo scegliere tra due cose. Hai adesso. dato anche una risposta? Eh, sì, per la verità l'ho data, anche se chiaramente non, non è un, una domanda che, alla quale si può rispondere in maniera secca. Io ho detto che in questo momento forse dovremmo accettare un po' questa inflazione perché una recessione in questo momento per noi sarebbe veramente drammatica. E so che arriverà comunque. Però, se dovesse essere veramente una recessione dura, cioè, ben, ben. no, no, no, no, beh, infatti, non ci, pe allora, non ci pensiamo, nel senso che poi valutiamo l'ipotesi e capiamo eh, insomma, attraverso l'informazione cosa potrebbe succedere. Però, insomma, eh, ancora cerchiamo di scansare il, pro il, il problema, mettiamola così. Eh, restando sempre sul tema dell'inflazione, ah, peraltro scusami, dopo torniamo sull'inflazione italiana e le conseguenze insomma, eh, sul nostro paese, proprio in queste ore è uscita anche la notizia di un'inflazione turca che è arrivata all'83 euro e passa per 100, insomma lì sono livelli che non possiamo neanche proprio immaginare, cioè, noi stiamo... Preoccupati della nostra inflazione, per carità abbiamo delle situazioni diverse da paese a paese, sicuramente però siamo preoccupati del nostro 9%, figuriamoci, pensare a un'inflazione all'83%. Eh sì, lì la situazione è veramente fuori controllo, poi sappiamo che non è che la Turchia sia un esempio da, da no, seguire appunto, quindi... appunto, appunto, va bene dicevo, restiamo sull'inflazione italiana secondo titolo, l'inflazione corre, gli stipendi restano fermi, anche qui insomma io non mi sono stupita nel leggere questa notizia lo, lo sappiamo molto bene che eh, aumenta tutto tranne eh, che la nostra, eh, quello che troviamo nella nostra busta paga senza contare poi, perché queste sono anche statistiche che vengono fatte soprattutto sui lavoratori dipendenti, appunto sulle buste paga senza contare tutti quei lavoratori autonomi che chiaramente hanno meno commesse gli imprenditori, insomma la situazione continua a rimanere diciamo che gli stipendi continuano a rimanere al palo e già lo eravamo come stipendi no? al palo Giancarlo Allora, sì, sappiamo che eh, gli stipendi in Italia sono mediamente eh, decisamente più bassi rispetto agli altri paesi europei, perlomeno insomma, i paesi con i quali possiamo confrontarci, cioè Germania, Francia e Inghilterra, in Gran Bretagna. Insomma. Però, però eh, questo diciamo che non è una, una novità. Il, eh, quello che dobbiamo fare attenzione purtroppo sarà un altro problema è an anziché aumentare eh, gli stipendi che sarà una cosa veramente direi impossibile cioè, non, non alimentiamo delle, eh, così, eh, dei delle, delle cose che potrebbero poi risultare false insomma Do dobbiamo essere ottimisti ma eh, re restando con i piedi per terra insomma Uh, un aumento degli, degli stipendi in Italia in questo periodo non è neanche ipotizzabile, anzi solo il mantenere gli stipendi a questo livello sarebbe già un successo. Eh, per il momento non c'è ancora un allarme disoccupazione, ma eh, chiaramente le bollette incideranno enormemente e quindi eh, ci saranno delle chiusure e quindi ci sarà anche un allarme da quel punto di vista lì. Beh, lo so che non sto dando buone notizie, Emanuele. No, ma... ma guarda, ti dirò poi, oltretutto abbiamo detto che l'inflazione corre, gli stipendi restano fermi, in realtà scendono gli stipendi perché se abbiamo Beh, prezzi più alti, non solo se restano fermi, ma è come se scendessero, no? È quello che, che purtroppo stavo dicendo nel senso che cioè, io, io vorrei portare un po' di ottimismo uh, perché anche sì, come persona sembra così di essere una persona che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ma quando il bicchiere è pieno per un quarto non si può dire che è mezzo pieno, è pieno per un quarto, insomma, quindi purtroppo la situazione alla quale stiamo andando incontro è una situazione seria. Io avevo detto, ma non è che, eh, non, non voglio incensare, ma avevo detto che questi... Eh, i comportamenti delle banche centrali eh, abbiamo avuto già dal 2007, ma in particolare con l'era Covid, li avremmo pagati e, e niente, adesso sta arrivando il conto, mi spiace, ma è questo. Eh no, no, no, poi il conto lo sappiamo molto bene, lo abbiamo detto tante volte, cioè, figuriamoci, lo abbiamo già eh, pagato fino adesso un po' il conto che è stato salato, figuriamoci. Tra un po'. Ecco, altro titolo, la triste previsione, quello che dicevamo poco fa, che è quanto viene sottolineato in un approfondimento della nota di aggiornamento al DEF, la ripresa in termini di potere d'acquisto, perché poi si tratta di questo, no? il fatto che l'inflazione continua a aumentare, quindi noi possiamo spendere meno perché non possiamo di fatto. Ci sarà solo, forse, nel 2024 è una previsione alquanto negativa. Eh, però, però eh, qua io ho apprezzato eh, la sincerità? Tutto. esatto mm. ho apprezzato perché il 2023 sarà senz'altro un brutto anno cioè, non, non possiamo pensare che il 2023 sia un anno di ripresa dobbiamo solo guardare il 2024 in questo momento dobbiamo solamente cercare di parare i colpi, insomma, di a, a avere le, i minori contraccolpi possibili, ma non di più perché, eh, ripeto, adesso alcune bollette le abbiamo già viste al, nei negozi, nel, vedremo quelle di quest'inverno saranno ancora peggiori. Quindi. Non, non possiamo pensare che il 2023 possa essere un anno di ripresa, quindi io apprezzo la sincerità in questo momento del governo che ha spostato al 2024 e il 2024 sarebbe già una, sì, sì. una buona cosa insomma, se nel 2024, perché non vorrei che anche il 2024 fosse un anno particolarmente complicato. Eh, eh Sì esatto anche perché bisognerà vedere poi effettivamente tutte, tutte le, le cose che succederanno da qui in avanti a partire ed ecco qui l'altro titolo così ci buttiamo su un aggiornamento delle notizie, delle considerazioni sul nuovo governo a partire da quello che farà il nuovo governo perché di fatto avremo un nuovo governo, allora i dossier più importanti e in generale eh, appunto che cosa ti aspetti Giorgia Meloni ha, eh, insomma anche in accordo con l'attuale ministro Cingolani ha detto beh il dossier dell'energia è quello più urgente conta di aver eh, diciamo, tutti gli elementi disponibili entro il 20 ottobre da portare al Consiglio europeo sarebbe cosa buona e giusta, per, più che altro per avviare la discussione intorno a quello che eh, occorre fare immediatamente, insomma è fattibile secondo te e in generale Giancarlo, eh, cosa bisogna fare subito, immediatamente, per cosa non possiamo più tergiversare, su cosa non possiamo più tergiversare? Ma è, è difficile in Italia perché se non si risolve la situazione internazionale eh, noi eh, tirarci fuori da questa situazione è difficile. Eh, io penso e spero, sono anche da questo punto abbastanza fiducioso, che eh, si possa non mettere da parte, ma insomma, un, un po' diciamo pesare un po' di meno la situazione COVID. Perché eh, se noi mettiamo delle ulteriori restrizioni, non facciamo altro che peggiorare la situazione economica. Quindi. Magari lasciamoci alle spalle eh, questo brutto periodo, perlomeno per appunto, non andare a complicare ulteriormente la, la situazione. Poi dobbiamo sperare che la situazione internazionale eh, cambi, eh, cioè obiettivamente noi dobbiamo assolutamente sperare che eh, il, il conflitto in Ucraina cioè si finisca, cioè si arrivi a, a, ad un compromesso, perché da quel momento lì io penso che tutti noi eh, avremo un'iniezione di fiducia eh, e, e da lì insomma si potrebbe cominciare a ripensare, a, a ripartire, ma se non, se non cambia questa situazione, questa cappa pesantissima, io... Continuo a dire anche ai miei ascoltatori che mm. normalmente non guardano le borse, guardate la borsa perché è un, io lo, lo dico, è un barometro, non è un termometro, Cioè, ti dice quello che succederà in futuro, non quello che è già successo e, e se noi vediamo la borsa in questi giorni siamo scesi sotto ai minimi di giugno, che fino a poco tempo fa pensavamo che fossero dei minimi assoluti e che potesse riprendere la nostra borsa, invece siamo scesi sotto in Italia ma anche in, in, in Europa, vedo la Germania, la discesa libera del DAX Sì, che davvero. poi detto in termini proprio terra a terra quando i mercati cominciano a scendere in modo evidente vuol dire che manca la fiducia no? Nel, nell'investire ovviamente in un paese piuttosto che un altro in questo caso la situazione è generalizzata quindi non riguarda solo il nostro paese con il Fuzzimib che effettivamente ha, ha, è sceso in modo pericolosissimo a 20.000 punti ma anche gli altri, gli altri indici anche Wall Street insomma l'America e, e da lì poi cioè è il faro, no? quindi immaginiamoci a cascata cosa può succedere sugli altri mercati, ha, insomma, ha riportato dei risultati che non si vedevano da vent'anni, eh, quindi eh, questo fa capire la, qu questa è la fotografia che abbiamo eh, come dicevi tu prima Giancarlo, non è questione di essere pessimisti, è una fotografia che noi stiamo dando eh, esatto hai, hai, hai detto proprio bene questo, eh, ripeto eh, poi prima o poi le cose miglioreranno, cioè adesso, eh, volendo essere ottimisti, sappiamo che eh, naturalmente abbiamo superato tutte le crisi e supereremo anche questa. Ecco, io al governo, a Giorgia Meloni direi di non andare ad aggravare delle cose che potremmo, insomma, già, perché sono già gravi di, di loro, insomma. Ad esempio, Quindi, sì. Sì, eh, ad esempio cercare di dare un po' di fiducia all'Italia, di togliere un po' di restrizioni, di, far, eh, così, di, di andare incontro a, a, al, al nostro, ai, ai nostri interessi, diciamo, cioè eh, farsi sentire in Europa, insomma, non essere sempre l'ultima ruota del carro Beh, è, eh. un po', è un po' il, la mission di Giorgia Meloni cioè Fratelli d'Italia insiste molto su, su questo aspetto sul far sentire l'Italia, i noi italiani centrali no? in quelle che sono le decisioni e quindi di conseguenza importanti cioè lei ha detto a più, più volte faremo sentire gli italiani fieri ancora no? Dopo, insomma, mh, però poi sappiamo molto bene che bisogna scontrarsi probabilmente contro alcune dinamiche che a livello istituzionale europeo ci sono, cioè bisogna farsi sentire Giancarlo, insomma è inutile girarci certo. intorno. Certo, allora noi abbiamo visto adesso, ecco tanto per, per essere chiari, che eh, la Germania non è che abbia guardato tanto in faccia agli interessi europei, ha guardato agli interessi propri, insomma, della Germania. adesso ehm, Vediamo come va a finire quella questione dei 200 miliardi, però certamente quelli sono aiuti di Stato, quindi non… non insomma, abbiamo visto che eh, altri Stati quando oh, hanno avuto delle necessità se le sono prese, ecco. direi mm. alla Giorgia Meloni di fare altrettanto, quando abbiamo delle possibilità per noi, per, eh, per eh, l'Italia, di prendersele, insomma, di non… Eh, eh, di non stare come al solito lì cioè di non, eh, capisco che la BCE eh, non è più la BCE di, di sei mesi fa, di un anno fa eh, però insomma eh, ecco questo chiedo al nuovo governo insomma, di far mm. capire che anche in Italia le, le, gli, gli italiani si sono eh, così espressi in una maniera chiara, cioè hanno bocciato diciamo, i partiti che erano al governo hanno premiato un partito che era l'opposizione quindi le cose dovrebbero cambiare eh. ok ecco poi anche lì sai eh, lo sai benissimo ehm, deve esserci equilibrio tra quanto effettivamente un paese conta no? in Europa e quanto può chiedere e pretendere insomma anche qui bisognerà far mh, chiedere sicuramente sì, sono d'accordo con te nello stesso tempo proprio far capire quanto conta l'Italia per l'Europa, perché a volte noi tendiamo un po' a stare come dire, in disparte, hai no? presente all'ultimo all banco nascosti senza farci vedere dal, dal, dal professore ecco, questo non va fatto eh, bisogna trovare il giusto equilibrio è bella quell'immagine che, <ride> che hai preso così, quello tutti noi siamo stati a scuola, insomma, sappiamo, quelli degli ultimi banchi che si nascondevano. Eh, certo, certo. Tutti ci siamo un po' defilati in alcune occasioni, no? Quando magari non eravamo propriamente invogliati a seguire le lezioni. Ecco, però non deve essere così. No, esatto. No, ma attenzione, siamo la terza eh, forza nel, nell'Unione Europea, insomma, dopo Germania e Francia. E nettamente voglio dire, almeno quel terzo posto lì non ce lo, non ce lo contende nessuno. Quindi non, non, non siamo proprio. Siamo contributori netti. Eh, siamo un paese che, con tutte le sue difficoltà, comunque ha sempre pagato i suoi, i suoi debiti, eh, non, non, non, non. Certo, qualche volta siamo stati degli sciuponi, forse, forse più di qualche volta siamo stati degli sciuponi e questo lo dobbiamo ammettere, e quindi ammettiamo anche i nostri difetti, non solo i nostri pregi, eh, tuttavia ecco la situazione in questo momento è, è, è seria. È sì, in... sì, sono d'accordo, sono d'accordo. E allora, grazie a Giancarlo Marcotti, grazie per essere stato con noi, ti seguiamo sui tuoi video, ovviamente, dove affronterai tutte queste, queste tematiche, eh, presso sulle Fonti TV, e come sempre, tutte le puntate del Fatto di Marcotti sono poi recuperabili sul nostro sito, LeFonti.tv, e sulla nostra pagina YouTube, eh, dove aspettiamo comunque anche a posteriori i vostri commenti, anche perché sono utili per le puntate successive. Grazie mille Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E allora noi chiudiamo questa parte di live per la giornata di oggi, io vi ringrazio per averci seguiti eh, numerosi, restate sulle fonti tv con il proseguo del nostro palinsesso, siamo sui social, se avete voglia di scriverci e di commentare, come detto anche a posteriori, leggeremo tutto, buona giornata a voi.